Ah, ragazzi buonasera io sono Igor so per chi non mi conosce sono un musicista appassionato di, di horror e tutto quello che è il io abito come spero che potete vedere tra le vigne c'è un posso di esattamente dove mi hanno detto che abitate cioè dove sto andando e volevo chiedervi se vi è mai capitato, di, cioè se nel caso che siate appassionati di film horror, thriller, tutto quello che ruota intorno, se avete notato che negli ultimi vent'anni eh, provare eh, paura, quel senso di paura che di solito un film horror o thriller deve trasmettere, eh, a me è successo che da circa vent'anni questa parte tranne rarissime eccezioni insomma non ho mai più vissuto alcun senso di alcuna diciamo eh, sensazione simile allora ora vi faccio vedere come ho risolto la cosa eh, sto terminando non so che c'è sceso fiore ma non c'è trucchi la luna non si vede dovrebbero essere circa le 10 in solito. L'unico modo in cui posso rivivere quelle emozioni che trovavo da bambino, che comunque i film erano più belle a mio avviso, è andare in un posto che già di per sé fa un po' paura. Perché qui si racconta che questa casa abbandonata, la puoi da un po eh, ci sono stati episodi strani si dice eh, episodi associati a messe nere sette sataniche eh, e altro fantasmi anche se io sono rispettoso ma molto scettico che non, non mi è mai capitato niente di, di strano diciamo nella vita però Ovviamente non escludo niente, non giudico nessuno. Insomma questo posto mi è abbastanza inquietante, ce l'ho diciamo abbastanza vicino a casa. Quando vado a godermi un film normal, vado a vedere lì di sera o di notte. Ora è abbastanza presto perché sono stanco oggi, Sennò a volte vengo anche a luna le due vediamo lì ci allora, sono quasi non so se iniziate a vedere qualcosa ho il flash acceso la mia luce andiamo là quindi ora dovrebbe essere un sentinino tra le linee portando il massimo rispetto perché è proprietà comunque non so di chi non so se è del comune comunque è proprietà prima così là l'ambiente è abbastanza tetro La no. metterò il film che mi hanno consigliato. Lo guarderò almeno finché la batteria è già. ha salito Una volta. Facciamo un giro però dentro di sera al vento pericoloso perché è tutta è distrutta insomma. Just Personalmente. da metterli guarda tutto bene. quindi ora mi posiziono in un altro filo va bene Billy, sei pronto a fare un discorso? sono qui Purtroppo c'è tante zanzare. Ho messo di conjuring di. Questo è il mio modo per vedere i film. Non preoccuparti, riproviamo. Allora ragazzi, sto tornando verso casa perché. C'è veramente le zanzare che mangiano, non so se si vede dallo schermo, mi stanno eh, veramente riguonando. Forse perché ha piovuto, è tanto umido, e se non vi sto un pezzetto solo lo finirò l'altro giorno. Anche perché, sicuramente, non è che mi facesse impazzire fino alla mezz'ora, Comunque questo è un consiglio per chi vuole riprovare le emozioni un po' più serie di quelle che ci trasmettono con questi filmetti di oggi. Sono un consiglio ovviamente, magari uno spunto per qualcuno, un'idea anche per passare del tempo nella natura. Saluto! prossimo video